Ripartiamo, non manca molto, sono le sei. Allora, dobbiamo considerare i medici. Allora... Una cosa che possiamo fare iper semplificata è di non considerare realmente i medici e invece eh, considerare i medici sarà una parte della vostra esercitazione del laboratorio di domani. Eh, sono d'accordo con, con, eh, con il Marcelli che eh, finito qui gli dico dove siamo arrivati e lui prepara l'esercitazione per domani. Allora eh, Qui stiamo andando. Ok. Allora, quindi noi non abbiamo un, un, un concetto di medico esplicito. Però, tutto sommato ci serve sapere quanti medici ci sono disponibili. Quindi iniziamo a mettere nel nostro core. Il concetto di medici disponibili int medici disponibili ecco qua e di questa funzione ci facciamo generare un, un getter e un setter quindi all'inizio medici disponibili sarà 0 e nel mio main quando dopo aver generato il simulatore posso dire simulatore.set medici disponibili 4 oppure 2 Esso, 2 medici disponibili ok quindi dall'esterno posso dire quanti sono i medici disponibili allora questo qui questo, fa sì che io abbia bisogno di una funzione in cui periodicamente controllo se un medico può, se io ho un medico disponibile per curare un paziente. Quindi eh, posso creare la mia funzione. cura, e l'idea della funzione cura è che se io ho un medico disponibile, lo assegno a un paziente. Quindi, facciamo che la mia funzione restituisce un booleano, quindi se poi la riscrivo meglio ma se non ho medici disponibili restituisco falso altrimenti cosa devo fare? altrimenti assegno un medico al a chi? al primo paziente? a un paziente a caso? a chi assegno? a quello più grave perfetto, questo vuol dire che nel mio eh, nella mia struttura io ho anche bisogno di avere una lista possiamo dire una lista prioritaria di eh, pazienti. No, di paz sì, ho bisogno di una lista prioritaria di pazienti perché io devo sapere qual è il paziente più grave in quel momento. Oppure me lo vado a cercare ogni volta facendo tutta la ricerca all'interno del, del mio elenco di pazienti. Cosa, cosa volete fare? tenendo anche presente l'ora. Una. una? Una coda prioritaria con i miei pazienti, va bene. Quindi per fare una coda prioritaria di pazienti io quello di cui ho bisogno è sapere, essere in grado di ordinare i pazienti. Quindi, come faccio a ordinare i pazienti in base alla, eh, alla loro gravità. Allora la gravità del paziente mi è data da questo, da questo enum, quindi lo stato del paziente è uno stato. Come faccio a ordinare secondo lo stato? Ah. e mia moglie che compie gli anni domani, devo ricordare, vent'anni <ride> di matrimonio sfumati se non dimentica queste cose. Allora, eh, eh, il, come faccio a confrontare fra di loro due e non? Me? Sì, la, la, la, la posizione dovrei prendere devo, devo scrivermi la mia compare Source uh, Dov'è? Dov'è la compare? Ah, scusate Quindi il paziente deve... Okay. e a questo punto devo aggiungere il mio metodo non implementato che è il confronto <coughs> allora, eh, per confrontare due enum cosa posso fare? non è una domanda retorica, eh. io l'ho fatto in un modo bruttissimo però sono sicuro che ci sia un modo più furbo per farlo quindi io vorrei eh, conf confrontare i valori della 2 num. posso provare a confrontarli come se fossero interi, chissà che non, eh, che non funzioni. Ok, ovviamente non lo ordinal. Ok. Allora, potrei potrei confrontare gli ordinali delle del de de delle NUM vediamo se questo ha un qualche senso proviamo a stamparmi qui nel main system r allora sembra di sì perché rosso è 0 e bianco è 3 quindi probabilmente facendo così funziona quindi io in questo modo sono in grado di confrontare i pazienti andando a vedere quando sono eh, sul loro, sul loro eh, semplicemente sulla loro gravità e quindi nel mio core qui posso avere una coda di pazienti pazienti in attesa new pazienti in attesa paziente, forse uno solo eh, paziente potrebbe andare meglio, d'accordo, quindi adesso ho una coda di pazienti in attesa <coughs> quindi quando arriva un paziente quello che faccio è Aggiungi chi? Il paziente con quelli di, e questo mi va a, a, a, a, a perdere, e questo mi crea una, una, una marea di problemi in realtà, perché... Eh, Ok, devo andare a recuperare il paziente con quell'id e a metterlo in attesa. Quindi, pazienti.get e punto, get dato. Perfetto, quindi quando mi arriva un paziente io vado a prendermi l'elenco dei miei pazienti. Vado a prendere il paziente che ha quel, quell'id di lì, quindi vado a prendermi il, il dato del mio evento, vado a prendermi il paziente che corrisponde a quell'evento e lo vado a mettere nel mio elenco di pazienti in attesa. Allora, qui siamo a quando io sto cercando di curare un paziente. Allora, ho detto che se i medici disponibili sono 0, dico falso, perché non posso curare nessun paziente. Diminuiamo di 1, i medici disponibili e a questo punto dobbiamo andare a prendere il primo paziente Pol? era? no, remoto in realtà c'è anche un problema Vabbè, eh, qui stiamo ipotizzando che esistano comunque pazienti in attesa a questo punto tiro fuori il mio paziente in attesa e inizio il trattamento inizio il trattamento vuol dire che eh, tendenzialmente posso dire che quel paziente guarirà dopo un certo tempo quindi posso creare un evento per quel paziente dicendo che quel paziente guarirà, boh, quanto tempo ci mette il mio medico a curare il paziente? 20 minuti? quindi eh, lista eventi punto. add no, lo faccio direttamente sulla lista, se no aggiungi evento, a questo punto, new evento, qual è il, il, il momento in cui, questo, in cui questo succede? Forse potrei passarglielo. era un long no, il tempo adesso più 20 quindi fra 20 minuti la persona è guarita chi? P no in realtà prima ho il, il, il tipo dell'evento che è Evento, evento, tipo evento. Punto, paziente guarisce. Mettiamo un punto e virgola in fondo e riformatiamo il tutto. Quindi i medici disponibili diminuiscono di uno. Il paziente tolgo il, il primo paziente dell'elenco dei pazienti in attesa e mi segno che guarirà fra 20 minuti il che cosa vuol dire? che quando io ho la funzione passo leggo un calcolo tutti gli eventi possibili, quindi vado a vedere qual è il mio evento e dopo avrò un bel ciclo while uh, cura di e punto di tempo Quindi finché posso lanciare la funzione cura, io continuo a fare cura, cura, cura, cura, cura, cura. Il che vuol dire che la funzione cura, forse è anche carino, che If, uh, pazienti in attesa uh, punto Isenti. quindi se non ci sono pazienti in attesa, ritorno falso, se non ci sono medici disponibili, ritorno falso, altrimenti assegno il primo medico al paziente più grave, dico che il paziente guarirà fra 20 minuti e restituisco. Quindi dopo aver, fatto il, dopo aver parsificato l'evento, eh, io vedo tutte le cure che posso fare. Adesso, quindi while il, di fatto il while è vuoto perché l'azione viene già fatta nella condizione quindi io valuto la condizione cura, se il risultato è true la rivaluto, la rivaluto, la rivaluto la rivaluto, la rivaluto, la rivaluto non sarà false perché o ho finito i medici o ho finito i malati quindi già così potremmo avere un... Uh, dei primi risultati, vediamo un po', allora arriva il paziente 1, poi il paziente guarisce al tempo 30 e uh, il paziente 1 muore da qualche parte, ah beh no, certo perché il paziente 1 era un paziente bianco, quindi non... Non gli dovrebbe succedere nulla di, di troppo grave. Infatti il paziente 1 era un paziente bianco. Però vediamo il, il paziente 2, che invece è più interessante. Allora il paziente 3 no, allora arriva al tempo 15, guarisce al tempo 35 e muore al tempo 75. Quindi, ok, ci rendiamo conto che iniziamo ad avere un po' di, di eventi uh, in eccesso. Quindi un, una cosa tipica che capita nei simulatori, quando uno scrive un simulatore, è che degli eventi che erano nella coda diventino inutili in qualche modo. Per cui quando io arrivo, mi arriva l'evento, guarda che il paziente 3 muore, se il paziente 3 è guarito, beh, ignoro l'evento, perché ho fatto in tempo a salvarlo. Quindi... <coughs> Quello che posso fare è nei miei pazienti rosso, giallo, verde, bianco, nero e aggiungiamone ancora uno che è salvo. Quindi nel mio core quando il paziente, quando ho paziente guarisce quello che devo fare è andare a prendermi quel paziente e segnare che il paziente è diventato salvo. Quindi p salvo, che ovviamente non gli va bene paziente punto dato paziente punto salvo punto. quindi <coughs> quando io ho salvato un paziente mi segno che quel paziente lì è salvato e quando ho l'indicazione che un paziente è morto in realtà devo andare a vedere se lo stato, se lo stato è diverso da salvo, allora lo segno morto, se lo stato ormai era salvo non faccio nulla, già questo dovrebbe aiutarci a non vedere la morte del paziente 3 infatti il paziente 3 arriva il paziente 3 guarisce arriverà l'evento che il paziente 3 è morto e questo fa sì però l'evento viene ignorato perché ormai il paziente 3 è segnato come salvo allora continuiamo ad andare avanti aggiungendo un, un, un piccolo pezzo alla volta in questo simulatore che cosa manca? ma, iniziamo a mettere una, una, sì, dimmi questo? qui allora, quando io ho un evento paziente muore vado a prendermi le informazioni di quel paziente. Se quel paziente lo trovo e lo trovo salvo, vuol dire che sono riuscito a curarlo prima che arrivasse la sua ora. Quindi l'ho salvato. Il fatto di averlo salvato vuol dire che posso ignorare tranquillamente l'evento morte. È una cosa comune, quando scrivete dei simulatori, trovarvi a ignorare degli eventi perché quando succede qualcosa, tipicamente voi schedulate una serie di eventi e magari succede qualcos'altro che rende inutili e, e ormai datati gli eventi che sono stati messi dopo. Questo è l'esempio, io arrivo e viene segnato quando muoio, però prima vengo curato e allora quando arriva il momento della mia morte ormai non, non muoio più perché tanto sono già curato. Allora, quando io salvo un paziente, ottimo, e quello che ho è libero un dottore. Quando io salvo un paziente libero un dottore, perché il dottore smette di curare. In realtà, sal, libero un dottore anche in un altro momento. Mi sapete dire quando? Se il paziente muore sotto i ferri. Quindi, per sapere se un paziente è sotto i ferri, mi serve un altro, un altro, un altro, un altro stato possibile in cura quindi il paziente è in cura questo vuol dire che quando io inizio a curare un paziente devo paziente senti. punto yet, p, punto, yet questo è il paziente che sto curando. punto set stato paziente. Punto, stato paziente. Punto, in cura. Quindi quando io un medico inizio a curare un paziente, lo stato di quel paziente diventa in cura. E questo perché mi serve sapere che un paziente è in cura? Perché se per caso muore quando è in cura io devo liberare il medico. Quindi, se il paziente era in cura, che cosa succede? se il paziente era in cura stampo un messaggio del tipo morto sotto i ferri e devo liberare il medico altrimenti Sera, se salvo. Else. Questo muore. Stampiamo qualcosina. quindi quando io ho l'evento paziente muore io ho tre, tre possibilità il primo, il paziente era salvo era già salvato, perfetto non faccio nulla seconda possibilità, il paziente era sotto i ferri sotto i ferri vuol dire che il poveraccio muore però il medico che lo stava curando torna libero terza possibilità, era in coda e morto vediamo un po', paziente 3 arriva, paziente 3 guarisce, morto sotto i ferri? No, non dovrebbe essere morto sotto i ferri, direi che c'è un problema, come? ah sì, qui? ok giusto, grazie quindi il paziente 3 arriva, guarisce qui ho l'evento muore però il paziente l'ho già salvato uh, questo è, riesco a guarire il paziente, un paziente, riesco a guarire il paziente 4, riesco a guarire il paziente 2, questo è già salvato, questo è già salvato. Ok, quindi stiamo andando, stiamo andando avanti, eh, dobbiamo probabilmente eh, iniziare a, pensare, in realtà c'è ancora un problema qui eh, significativo, Uh, vediamo se vi viene in mente e in questa in questa funzione qui Vedete il problema? Allora io potrei avere in coda un morto e a quel punto lo, comunque lo assegno a un, a un dottore. Perché se io ho una persona che arriva, si mette ad aspettare, muore, però a un certo punto il dottore lo prende in cura. Vediamo se, mi, se capita effettivamente con il, ad esempio con il paziente 1. Vabbè, il paziente questo qui guarisce, 3... guarisce, guarisce, muore. Semplifichiamoci la vita con... Ok, un solo medico disponibile. Allora arriva il paziente 1, poi arriva il paziente 15 e all'istante 30 viene guarito il paziente 1. Poi arriva il paziente 4, all'istante 3, eh, questo qui viene guarito il paziente 3. Ci mette troppo poco tempo a guarire i pazienti, ne arrivano troppi. Allora complichiamogli la vita. Allora, arriva, arriva, qui guarisce, qui arriva il. Uh, uh, 20 minuti è troppo veloce, il, il tempo in cui cura è troppo veloce. 30 minuti. Ok, allora arrivano i vari pazienti. All'istante 40 guarisce uno, a 70 quello lì muore, a 70... Va oh bene, non riesco a riprodurre il problema. Comunque, qual è il problema qui? Eh, potrebbe, potrei avere nell'elenco dei, dei pazienti, se muore un paziente in attesa. Questo paziente... Allora, paziente, esiste la no, toString esiste, stato, sì. Allora, inizio a curare il paziente 1, inizio a curare il paziente 4, inizio a curare il paziente 2 e inizio a curare il paziente 3, che però, se voi guardate qua sopra, io nell'istante di tempo, in un certo istante di tempo, inizio a curare il paziente 3, che però è già morto due righe sopra. Cioè, al tempo 95... Il paziente 3 muore, però all'istante 100 io sto iniziando a curarlo. Perché? Perché continua a essere grave e continua a essere nell'elenco dei pazienti in attesa. Quindi, quello che devo fare è... chiamo questo. p.getState uguale uguale mm. ok quando il paziente muore In questo caso qui paziente morto, devo segnare che il paziente è appunto morto, quindi paziente. paziente. punto. pazienti. get dell'evento. dato. Punto, set, stato paziente, punto stato paziente, punto nero, quindi <coughs> qui è morto un paziente sotto i ferri e quindi non era nella coda, però posso comunque mettere, qui è un paziente che era già salvato e qui è un altro tipo di paziente e io mi segno che quel paziente è morto. A questo punto, se il paziente non è morto, posso fare tutto questo. Se il paziente è morto, semplicemente lo ignoro. e vedete che, infatti, io non mi metto mai a curare il paziente 3, che era esattamente quello che volevo fare. Allora, che cosa succede qui, a questo punto? Ma, a questo punto, quello che uno fa è, solitamente, pensare quello che uno fa è pensare a una serie di statistiche quindi pazienti persi, pazienti salvati ad esempio. Quindi tutte le volte che un paziente muore io devo segnarmi che un paziente, però fatemelo riorganizzare un pochino meglio, Allora mettiamo questo if all'inizio che è Okay. altrimenti più più pazienti persi ok poi qui segniamo che il paziente è morto e Ecco, quindi quando, quando io ho l'evento paziente muore, inizio a dirmi prima se il paziente era già salvato, vabbè, ignoro l'evento, altrimenti mi segno uno nei pazienti persi e poi mi segno che il paziente è, diventa nello stato nero e a questo punto vado a vedere se muore sotto i ferri, libero un medico, altrimenti... Okay. Tolto, qualche, tolto qualche riga allora eh, quando invece un paziente guarisce io devo aggiungere uno ai pazienti salvati ok e tipicamente quello che faccio nel mio main, alla fine, è andare a stampare mm. getter e setter getter e setter sono source getter e setter pazienti persi, pazienti salvati niente set, solo get simulatore get. salvati vediamo un po', persi 1, salvati tre ottimo possiamo avvicinarli di più come arrivi Persi 2 salvati 3. Continua ad esserci qualcosa che non funziona, va bene. Perché in totale ho 1, 2, 3, 4 pazienti, quindi c'è evidentemente un problema perché allora arriva al tempo 10 il paziente 1 inizio a curarlo. E il paziente 1 guarisce all'istante 40. Muore qui, ma era, già, ma, era già, ma era già guarito. Poi il... Sì, sì, va bene. Uh, Inizia a curare il paziente 2 e il paziente 2 guarisce qui. Inizia a curare il paziente 4. Il paziente 2, ma l'ho già salvato. Muore il 3 e muore il 4. Ecco qui, quando io ho guarisce, quindi il medico finisce la cura, però il paziente è già morto, non devo considerarlo un paziente salvato. Ecco il problema qual è. E quindi, se voi guardate qui, quando io ho paziente guarisce, se l'evento guarisce segue l'evento morte, non posso fare nulla quindi se l'evento guarisce io qui devo controllare if paziente.get di cosa? di e punto uh, get dato allora se questo paziente qui punto get stato è già poveraccio è già morto quindi è uguale, uguale a paziente punto paziente punto nero possiamo fare diverso se è diverso da nero faccio tutto questo, altrimenti no, perché anzi creerei il medici in più, perché il medico che curava questo paziente è, già, è stato già liberato in questo punto qui, quindi persi 2 salvati 2, così è corretto. bene, non aspettatevi niente di più complicato di una cosa forse un pochino, un pochino più complicato sì, però non di significativamente più complicato di una cosa fatta di questa cosa fatta qui se avrete a che fare con le simulazioni e tipicamente eh, le simulazioni che abbiamo dato sono molto più leggere rispetto all'ospedale da campo per cui eh, a gente che arriva a un, a un bar e bisogna decidere il numero di tavolini o il numero di camerieri eh, simulazione di bike sharing in diverse capitali questa è una simulazione con dati veri che però per essere fatta richiede un po' di lavoro sulle date, che Fulvio deve farvi la prossima settimana. Perché qui il tempo lo stiamo considerando in minuti, a partire da un istante immaginario, mentre, il, mentre il, il, per gestire le date in modo, in modo pulito in Java è un po' più complicato. Allora, il, quello che voi dovrete fare domani, in laboratorio, però ci sarò io di nuovo, fondamentalmente è questo, questo problema, però invece che con, un, eh, con questo elenco qui di messi a mano di pazienti e eh, arrivi, leggendo da un database. Quindi non mi ricordo se i tempi sono in minuti o in secondi, se sono in secondi dovete semplicemente moltiplicare tutto per 60 eh, comunque eh, il, il, il, il, i, i nomi dei pazienti e l'arrivo dei pazienti viene preso da un database e quello che voi dovreste fare domani è provare a rifare questo agganciandoci il database e eventualmente complicarlo e migliorarlo un pochettino creando l'oggetto Creando l'oggetto medico e a questo punto il medico ha un inizio turno e una fine, è un fine turno quindi gli eventi si moltiplicano. Io ho eventi per i pazienti ed eventi per i medici, quindi il medico si libera, il medico va via, il medico va a casa, eccetera. E ho un sistema che è leggermente più complicato con due tipi di eh, con eventi per due tipi di, di agenti, e boh, tutto fondamentalmente è tutto ci sono dubbi, domande? Meglio le simulazioni o meglio la ricorsione? Forse cambia la domanda. Peggio la ricorsione o peggio le simulazioni? Per chi vuole la ricorsione all'esame alzi la mano. Io... Aspetta che tolgo, spengo e rispondo, però non voglio, non voglio tracce della, della mia...